al primo video che ho fatto con mio cugino ed è challenge con mio cugino sng quando mi chiamavo ancora sng hashtag 1 l'audio si sente benissimo si spera perché non lo fa quanto mi piace ciao ragazzi come state? ciao ragazzi come state? io bene io male e tu? No. Il ritmo, il brano, bye bye però non ti voglio dedicare ho messo molti brani allora, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video no, no, no, no no scusate la mia voce, la mia voce, io sono Stephy, Julie non viene? chi posso chiamare adesso ragazzi vero è venuta una persona speciale a incontrarmi qua a casa si chiama Mattia ed è del mio cugino vieni vieni buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e oggi faremo una, una challenge. challenge di canzoni. Ok, quindi in pratica io devo solo indovinare la canzone che stai mettendo, giusto? Sì. le salse del Kexy. -sì. Questa ha pure è 28 visualizzazioni, con quanti mi piace? 5 mi piace. Ho comprato mia. Ah, mi ero dimenticato. Ciao, Ciao a tutti, ragazzi, ragazzi benvenuti in questo nuovo, nuovo video. video. Un video speciale con mio cugino, che sarei io. Va bene lo stesso. <ride> um, questo video sarà un po' speciale, un po' diverso. Sì, perché faremo. Ci sono varie salse del KFC e noi andremo a assaggiarne ognuna di queste. E su questo fogliettino andremo a scrivere se ci piace da una mille o se è veramente piccante. Qua abbiamo Ma un bicchiere d'acqua quando dobbiamo bere, quando qua dobbiamo i fazzoletti, fare. tipo per pulirci, Allora, possiamo iniziare la challenge. Allora, okay. intanto abbiamo il ketchup e la maionese già aperto. aperto. Non so Anche qua non avevo neanche migliorato l'elio perché facciamo proprio ancora più cagaretti non sappiamo il perché no. più, più. allora in... non sappiamo il perché no. più, più. allora io abbiamo mangiato un po' vai iniziamo inizio. inizio io io prima la maionese con questo sì. ragazzi con la fresh pepper la, fle... la fresh pepper vai ma che scherzo. non so neanche cos'è la fresh pepper non assaggiamo, cioè assaggiamo come è buona piccante <coughs> brucia <coughs> scrivi, bevi no, che vuoi, non dovete bere, bevi se il latte scrivi piccante non è così piccante e ci sono i pezzi di pepe uh -huh. eh, che lo fa più piccante, ah, okay. sì. quindi se lo provi senza una cosa è molto piccante. ma. Ora provo io. Per chiarezza, Mattia mangia tutte le cose piccanti, lui è abituato a mangiare molto piccante, io non sono abituato a mangiare molto piccante. E quindi ecco perché non so se l'avevo detto, però ve lo dico. Anche. Adesso. Dopo. Un <coughs> anno. Madonna <coughs> mia! <coughs> che schifo. Io metto sì. Eh, Anch'io, sì. Perché? Ora proviamo a maionese, inizio Vabbè, Vabbè, eh, maionese. Tutti sanno che è. La maionese piace. La maionese, mm. io in quei tempi non avevo ancora assaggiato eh, so mai. La maionese, piace. buona, buona. Vai, buona, buona. te, io in quei tempi ero alto un metro e venti. Un metro e venti. Adesso sono un metro e sessanta. Provo, ma aspetta. <ride> Ho assaggiato trovo quest'altro! Dai maionese, com'è? Buona, buona! Ok, tu non puoi dire di no. Andiamo maionese. al ketchup, ci stiamo avvicinando con quelle piccanti, eh! Buono, un po' dolciastro però! Io non lo voglio assaggiare però devo! Dai, mi spiace, Preto. assaggio oh, è buono, è buono il ketchup! Ma se mi piace il ketchup... Scrivete sotto nei commenti perché a me piace il ketchup. Bevi, bevi, bevi, bevi, bevi. bevi. Dammi un pazzoletto per il Ecco. Raga, iniziamo con la roba seria. Salsa barbecue. Iniziamo. Oddio, che schifo. Per te sì. Oh, per me è il ketchup, certo Per me è un sì e oh, no Che schifo ah, Assaggiamo yeah, yeah, È buona, io la mangerei No, davvero, è buona Molto buona Oh, oh buona Sembra quella dell'old Wild west, vero, molto eh, buona però, molto buona, buona, quindi, sì, ragazzi, sì. arriviamo all'ultima salsa, la questa ultra salsa. piccante, ragazzi siamo seri, né io, io né mio cugino Stefano abbiamo voglia di, di, di provare questa salsa, ma lo facciamo per voi, lo facciamo per voi, So, Però per se stavolta se questo video raggiunge i 50 mi piace eh, noi non era ancora possibile ritorneremo con una challenge simile. Sì, vero. Ma Qual stavolta altro ci posto? sarà un'altra un partecipante, nostra Regina, sì. Giulia. Va bene? Eh, Quindi eh, polliciata più non posso ed è la sorella di Stefano. E adesso. Di Stefi, scusate. Adesso aiuto. Apriamo. Oddio. Nosso, oddio, oddio. Che schifo. Oh. C'è la Giulia. Oddio. noi qua. Oddio. Prima si sente, ma poi. Eh, Porco... oh, oh, oh, oh! <coughs> non finisce questo video. Noi ci fermiamo così. Questo video raggiunge 50 like e iscrivetevi al canale. Ah, certo. Così, questo video raggiunge eh. 50 like e iscrivetevi al canale attivate la campanellina e commentate ciao alla prossima oh, Mattia mobiti ragazzi, ragazzi ragazzi abbiamo riassaggiato abbiamo preso l'acqua l'abbiamo riassaggiata ancora una volta per farlo per voi l'abbiamo fatto per voi ma adesso per questa acqua che deve oh, oh oh oh lascia un po' lasciamelo un po' ah. Ragazze. Seriamente ragazzi, veramente appena la metti in bocca non ti oh, abbandona no. più quel sapore, quello no, della nostra vita, te pare che questo è il terzo video speciale, speciale con mio cugino lo chiamo Minecraft Java Edition l'audio sarà pessimista Ciao, professor, Ciao, professor, questo è del 2021 questo è del 2021 sono Steppi e lui è Matti no. questo no. è il tempo è al libito però questo video vi serve tantissimo per vedere me da piccolo è una cosa bellissima